www.moleciopoli.it, un piccolo aforisma di educazione finanziaria che dice testualmente una delle cose più divertenti del mercato azionario è che ogni volta che un uomo compra un altro vende ed entrambi pensano di essere astuti. William Faller, Il giusto prezzo è la sintesi di questa citazione. William Fader è un famoso scrittore ed editore americano vissuto a Cleveland. Oltre che per i suoi aforismi che ho appena citato, Ed Fader è celebre per il suo libro The Business of Life, uscito nel 1949, che, ha già fatto poi, che gli ha fatto poi guadagnare l'appellativo di filosofo del business, pensate. I compratori e i venditori, spiega Fader, sono chiaramente d'accordo sul prezzo nel momento in cui la domanda e offerta si incrociano. Se l'accordo è concluso, il primo è soddisfatto per essere stato in possesso di azioni a un determinato prezzo. Il secondo è altrettanto contento per essere riuscito a vendere azioni a quello stesso prezzo. Ma che cosa vuol dire? Che nonostante la cifra pattuita sia identica, il valore che ciascun attore attribuisce a quelle azioni è diverso. Il compratore probabilmente penserà che le azioni acquistate saliranno ancora e quindi vedrà un guadagno, mentre il venditore sarà sollevato perché è convinto che scenderanno. Tutto si potrebbe ricondurre a un'intuizione dell'economista britannico William Stanley che per primo ha definito l'economia come un calcolo matematico del piacere e del dolore. Il cui oggetto si può riassumere come una massimizzazione della felicità acquistando piacere al minor costo in termini di dolore. Ripetiamo l'aforisma. Una delle cose più divertenti del mercato azionario è che ogni volta che un uomo compra, un altro vende ed entrambi pensano di essere stati astuti. Una buona riflessione e un buon weekend da Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario. Alla prossima!